ciao a tutti colors benvenuti in questo nuovo video con degli ospiti un po arrabbiati va bene cercherò in fase di montaggio di non farvi pesare troppo la situazione questo cane ha discreti problemi sociali detto ciò veniamo al video mm, sono stato taggato da renato ASMR in questo fantastico video tag sugli anni 90 non ho trovato il creatore quindi se qualcuno sapesse da chi è stato creato mi facesse per favore la gentilezza di commentare qui sotto con il tag è stato creato da nome creatore io correggerò il titolo e eh, il box informazioni ma mm, veniamo alle domande del tag non sono tantissime quindi non vi dovreste annoiare. Pensando a quando eri piccolo, qual è il primo ricordo felice che ti viene in mente? Devo dire che per quanto riguarda l'infanzia mi ritengo abbastanza fortunato, nel senso che... Mm, diciamo che le cose poco felici sono iniziate in eh, adolescenza, preadolescenza, adolescenza barra adolescenza, quindi... Quindi posso dire che la mia infanzia è stata abbastanza felice. Tutta, mh, non posso lamentarmi troppo. Da piccolo, facevi collezioni? Quali? Sì, facevo una collezione, anzi no, due collezioni. Una eh, era quella delle card dei Simpson. Ne avevo veramente tantissime. E l'altra, molto più banale, scontata, molto stereotipata, maschile, era quella delle macchinine, che erano solo tipo 8-9, quindi l'ho finita anche presto per la gioia di mia madre che, che odiava avere cose che definiva inutili per casa, e le spostava continuamente e a volte le buttava anche nel pattume. Quando i social non esistevano e si messaggiava con gli sms pagandoli, quale cellulare avevi? A quanti anni te l'hanno regalato? Allora, sotto mia leggera insistenza, ho avuto il primo cellulare all'età di... 13 anni ben 18 anni fa non mi riesce a ricordare se fosse un Siemens C35 o C45 confronterò le foto in fase di montaggio e vi farò sapere qual è la prima canzone che ti viene in mente pensando agli anni 90? tutte quelle degli f 65 che ho visto in concerto nel 2017 vi lascio il video nelle schede e poi tantissime, che ne so, eh, Drago di ricarico, che recentemente ho inserito nel mio repertorio, non senza qualche difficoltà, Muelolita, che io ho conosciuto nella versione di Alizé, ma ho scoperto che non è di Alizé, ma quella di Alizé è una cover, e tante altre. Qual era il tuo programma o film preferito di quei tempi? Usavi il videoregistratore? Sì, usavo il videoregistratore, guardavo i cartoni animati in videocassetta, cosa che purtroppo adesso non credo nemmeno sia più possibile. E um, uno dei miei programmi preferiti, anzi, ve ne dico due: due dei miei programmi preferiti erano Solletico, Solletico, Sa, so, Sa, so, Solletico, bon, bon, bon. con Elisabetta Ferracini e Mauro Serio. E un altro mio programma preferito era la Melevisione, ragazzi. Melevisione che con tutto il rispetto per Lorenzo Branchetti che io adoro, eh, per me era rappresentata da Tonio Bertonio, cioè Danilo Bertazzi. Seguo entrambi adesso. Eh. Quali sono state le tue scarpe preferite in quegli anni? Allora io ho sempre portato le scarpe ortopediche, le porto pure adesso. Però mi ricordo che ormai negli anni 2000, non negli anni 90, iniziai a essere fissato con la moda femminile, cioè nonostante iniziai, iniziassi scusate, a capire che eh, mi piacevano le ragazze effettivamente, però mi piaceva nello stesso tempo fare da stilista alle ragazze e alle donne, quindi... Facevo domande del tipo oggi non li hai messi gli orecchini. <ride> oggi non li hai messa la collana, sì. Psicopatico già da piccolo, mi rendo conto. Va bene. Videogioco barra gioco da tavolo più usato a quei tempi. Io tutti e due. Gioco da tavolo assolutamente Monopoli. Cioè, chi non ha giocato a Monopoli negli anni 90 aveva una vita triste. E, e qui spero che guardi il video daniele ds3 così sarà contento e mm, videogioco sarebbe più corretto dire console perché di giochi ne avevamo tantissimi nintendo 64 guardando le foto di noi da piccoli eravamo vestiti strani condividi se hai piacere una foto del mini te mi farebbe molto piacere in quanto ero molto buffo e carino però non vivo più in famiglia e non le ho quindi devo bypassare questa domanda pensando a quanto sono cambiati i tempi sei nostalgico e vorresti vivere come prima o sei felice di come tutto si è evoluto? indubbiamente ho dei ricordi belli legati all'infanzia come ho detto prima ma non baratterei la fibra ottica per il modem a 56k, <ride> non baratterei quello che poi ho passato in adolescenza e prima età adulta, um, non baratterei l'assenza dei social network che mi condannerebbe ad una solitudine assicurata in questo momento, sia amicale sia potenzialmente sentimentale, quindi direi che ci teniamo il 2021. E va, 2020. Bene, allora qui non c'è una domanda 10 per taggare, però voglio taggare ugualmente. Intanto. Penso che questo tag possa piacere tantissimo a Daniela del canale Danielita92 No, scusate, il mondo di Danielita92, sono rimasto al nome vecchio, mi devo aggiornare e Non lo so se lo vuole fare anche eh, il tuo Daniele, DanieleDS3, visto che ultimamente si sta aprendo un pochino di più e lui avrebbe qualcosa da dire magari di interessante sugli anni 90 quindi io lo propongo anche a Daniele, se se la sente, altrimenti <coughs> altrimenti lo puoi fare solo tu, oppure lo potreste fare in coppia sul tuo canale, come preferite, gestitevela un pochino voi. Ehm... Poi, voglio taggare anche... La mia amica Sara del canale L'angolo degli arcani a cui so che piacciono tantissimo i tag e basta facciamo queste tre persone perché poi onestamente non so chi taggare Renato l'ha già fatto E mi ha taggato Carlotta ASMR l'ha già fatto, volevo taggare lei mannaggia E quindi spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo se non siete iscritti e siete nuovi di iscrivervi al canale lasciare un like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao